Bruno Barbieri, anche lo chef stellato nel video di Fedez. Sconosciuti da una vita è il nuovo singolo di Fedez, ma nel video ci sono molti visi conosciuti, dobbiamo dire, uno di questi è quello di Bruno Barbieri, inquadrato in uno dei frame mentre è al lavoro nella sua cucina. Bruno Barbieri nel cast del video di Fedez, ecco la scena. Il nuovo singolo di Fedez e Lunga Axe, sconosciuti da una vita, è già un incredibile successo. A poche ore dal lancio, sono già oltre un milione le visualizzazioni, destinate a crescere in maniera esponenziale. Nel cast della clip ci sono molti, moltissimi volti noti dello Star System, nonostante il titolo del nuovo singolo. Qualcuno che, in realtà, ci sembra proprio di conoscere da una vita visti i successi e la costante presenza televisiva in show cooking e talent culinari. Di chi stiamo parlando? Bruno Barbieri, chef pluristellato e tra i più apprezzati, in Italia e non solo, per la sua cucina rustica, tradizionale e dai sapori veri, compare a sorpresa nellultimo video del rapper milanese. In caso non lo abbiate ancora visto, vi raccontiamo la scena, Fedez e un totem di Chiara Ferragni sono a pranzo in un elegante ristorante, attorniati da un nugolo di fan che non smettono un attimo di scattare foto o di registrare dirette sulle Instagram stories. La gag è piuttosto divertente e un'esagerazione ma molto vicina alla realtà della vita che VIP conducono tutti i giorni, con un'ironica e sarcastica presa in giro dell'ossessione dei fan per i propri beniamini, e per se stessi. Mentre, dunque, il rapper fa finta di mangiare con la sua fidanzata, visto che in realtà si tratta di un cartonato di Chiara Ferragni. Una delle fotocamere si sposta sullo sfondo, dove appare elegantissimo nella sua divisa da chef, un iconico Bruno Barbieri. Nei frame catturati dall'obiettivo si vede lo chef pluristellato che dagli ultimi tocchi ai suoi piatti, forse una spruzzata di sale, visto il gesto sapiente e accurato che in genere, cerca sempre di insegnare ai concorrenti di Masterchef Italia. Fedez è il nuovo singolo, la prima performance a X Factor 2017. Come annunciato dal rapper milanese sui suoi canali social, il nuovo singolo realizzato insieme al collega e amico Ilungax è stato lanciato su Youtube da pochissime ore, mentre la prima performance live è andata in scena proprio durante la prima puntata di X Factor 2017. I primi grandi ospiti ad aprire le danze sul palco del talent show musicale più atteso sono proprio loro. I due rapper che hanno svantato in tutti i sensi durante le ultime estati a suon di tormentoni. Vorrei ma non posto, Galeot dell'amore tra Chiara e Fedez, è il giusto prequel di sconosciuti da una vita, dove le tematiche dell'ossessione per la condivisione di ogni attimo diventa una sorta di patologia di massa. Anche questa volta. Ci sono riferimenti alla sua adorata fidanzata, ora in dolce attesa come finalmente comunicato dai due piccioncini. Nella clip, oltre al volto dei due cantanti e della fashion blogger, sono tanti visi conosciuti, uno, per esempio è quello di Fabio Rovazzi, che non manca praticamente mai nei video di Fedez. Un altro?. Quello, appunto, del grande Bruno Barbieri, che appare sullo sfondo di alcuni frane con i suoi elegantissimi e impeccabili gesti da chef.